Wow, che bei capelli che hai Mario, infatti oggi giocheremo alla modalità di Brookhaven, uh, con i capelli di Mario, così, sì Mi piacciono i miei capelli Ma bellissimi, guarda, però uh, io farò una bellissima cosa, mi nasconderà, no, cioè tu ti nasconderai e io ti dovrò cercare, ovviamente qua nella zona. zona Assolutamente sì, ma scusa, questo nascondino, tu che hai esperienza di Brookhaven, di solito l'hai mai visto fare? Perché io l'ho visto da Sbreezer quindi ho detto, no, vabbè, io, io no. facciamo come un vero youtuber e prendiamo le idee dagli altri. Vabbè. No, allora sto scherzando. Che... Oh, nasconditi veloce! Ah, vado subito. Eh, eh... Non, non sto guardando. Che rottura di palle. Vabbè, eh, praticamente io devo però togliermi sto coso, se no tu vedevi dove sono. E eh, non voglio oh, che tu vedo dove sono. Anzi, forse sì, forse è meglio. Anzi, lascia così mi devi, devi vedere dove sono. Allora, posso partire? Eh? No, no, aspetta un attimo. E muoviti! Oh. Io non sto vedendo, eh, sto guardando tutto sotto Intanto che tu stai disegno Io senti... sto trovando nascondigli Madonna, un palazzo qualsiasi Va bene qualsiasi cosa Basta che sia... Ah. Comunque non si sta in, in, nelle piscinette così eh, raga. Cioè nel senso, soprattutto se sei su qui non si deve stare nelle piscinette Mi sa che ho trovato qualcosa Mmmh, -hmm. cosa hai trovato? <ride> Sono invisibile No dai, non vale, non vale! È impossibile che ti trovi. Posso dare un indizio. Ah, se sei invisibile però non vale, eh. <ride> Se vuoi posso sporgere un po'. Mm, ok, vabbè, comunque dammi un indizio. In, quali, in quale palazzo sei? In quale palazzo sei? Non sono in un palazzo, sono vicino a un palazzo. Ok, ma sei perso ti, ti vedo molto vicino. Ok, quindi... Ma, ma ciao. <ride> Io, io, io, così No, ma davvero, pazzesco, dai <ride> No, vabbè, non ci credo Vabbè, comunque, molto bello come nascondino Ora tocca a me, sì però è notte, come è possibile Cos'è come notte? Eh, non lo so, modificati brutto stupido Vabbè, vai, eh, non guardare però Subito Ok, bene Ehi, alza il volume della testa eh, Vado alla fontana, nuoto Comunque, vedo che te ne stai sempre più rendendo conto, vero? Sì Del volume, eh spero Comunque tu vedi sopra la mia cioè no, no, Non guardare non adesso Non vedo niente Ok, però per sicurezza, dato che non mi fido di te brutto schifoso toglierò mm. eh, qualsiasi lavoro io possa fare Ma fare? Allora, così, così, no, no, no, via, via, cosa sta roba? Ah così, ok, perfetto uh, Così e poi così, perfetto Ho tolto, ora non sono più niente Ma... Um... Mm. Però forse questo è troppo, troppo difficile, quindi entrerò qua. Allora, vai, ti posso dare un primo indizio. Ok, io parto. Uh, pff, allora, ti posso dare un primo indizio. Dis le persone possono andarci in questo posto, okay? quindi capisci che è sicuramente un posto al chiuso, no? Ovviamente. Ah. Mm. E quindi se le persone possono andarci in questo posto, dove potrò un negozio un, un qualsiasi cosa eh, mio dio ti ho pure visto la polis <ride> mm, comunque lì nei pressi diciamo, lì nei pressi ne... ah ok, quindi sei qui vicino alza il volume nella testa perché ti Forse garantisco che non ne si nell sta nell'ospedale, sei eh, mm, io eh. non, ho det... non ho detto niente Io. chi è que quella? Chi? Que quella chi? quella chi? aspetta io non sto ah no era un lettino io non sto capendo cosa stai dicendo Cioè veramente non, non, non mi capacito di ciò che tu stia dicendo qua Perché Eh no ho visto una tv e c'era un tipo Pensavo fosse te Eh non sono io assolutamente Come ti permetti di, di incolparmi di cose che io non sono Com Andiamo in vacanza Cosa vuol dire andiamo in vacanza? Ci sono gli sconti Ma sai che ti ho visto comunque Ah <ride> Ah Ah vai brucia ah. Eh, ma è bello che adesso non si può aprire Mario, cosa facciamo? Ci stiamo friggendo! Sì. <ride> Aiuto! Guardami! Sta Bene, no, non siamo ecco vivi! Guardami! Eh, dice che hai problemi in questi hai posti! problemi Qui! <ride> Dappertutto, com'è possibile? Mario, vai da un osteopata, fai Guarda qualcosa! sono alto. Comunque si sì, vedo, sei un figlio <ride> mio! Allora andiamo... No, che schifo, no, nessuno vorrebbe averti come me, sto scherzando, dai, che cattiveria! Comunque... Ma perché stai bisbigliando così? Sono diventato grande adesso Eh, sì, ma non bisbigliare mai più, eh <ride> Maledetto Ma sempre sei. concentrazione Eh, ma sì, esatto, infatti concentrati Adesso tocca a me e... No, sì, tocca, cioè, tocca a me cercare Quindi vai a nasconderti Io intanto sì. vado da questa parte e così non ti vedo Così posso guardare tipo i bellissimi palazzi Tipo, ah, oh, la raga, cos'è che c'è? Brookhaven Shelter È molto bello questo Shelter è bello sto posto. Però oh, è brutto per nascondersi. È brutto per nascondersi. Non mi interessa niente. Tu nasconditi veloce. Cioè, comunque ho fatto una faccia veramente orribile. Scus non chiedo scusa a tutti. Nascondiglio, non c'è nessun posto. <ride> Alza il volume è nella testa. Mario! Oh, sto volume! Oh! Ok, quindi dimmi un po': dammi un consiglietto. Eh pizza cioè proprio perfetto sto consiglio Cioè consiglio più perfetto di questo no? Ok quindi sei in una pizzeria per forza Eh ma sì ma tu non mi puoi trovare Perché è una cosa un po' più difficile? No perché sono invisibile io Ah sei sì, di nuovo in un posto invisibile Allora dovrò no, cercare No non è solo pizza È mele, banane, eh, gelati Ma tipo un supermercato quindi Eh forse mm. Allora Ok sì ho capito dove sei Si chiama gruppo vero? Mi che sa. che si chiama? Gruppo. Non lo so. Ok, si chiama gruppo. Andiamo qua dentro. Se tu avevi detto pizza, vuol dire che sei... Mm. Ciao, no, no, aspetta. No, scherzavo. Sei... Mm. Beh. Ah, Mario, ciao. ciao. Comunque, guarda ciao. che ti... Ti mimetizzavi benissimo, sì. Eh, eh, sono tutto nero, guarda qua, ero messo qua. Ma è pazzesco, cioè per un attimo non ti stavo trovando. Bene, tocca a me nascondermi, non guardare, cattivo. Se guardi... Ah, vado via, vado via. Ti blocco su WhatsApp, anche se, vabbè. Uh, eh. Adesso invece mi sto nascondendo, ovviamente. E, sì, sì, però stavolta... Mi nasconderò in un posto. Cercherò di nascondermi in un posto più originale. Però in realtà non è che mi stia venendo proprio bene in mente dove nascondermi in un posto originale. Dai, mi cerca qualcosa Quindi. Uh, ff, vorrei, vorrei nascondermi. Ma c'è il video, eh? No, come ti permetti di re registrare Dunis? Guarda che. Ok, però ho capito dove sono. Ok, perfetto. Sono in un posto dove tu, uh, diciamo. Mh, allora, diciamo sono al chiuso ed è colorato. Mm, chiuso e colorato. Sì. E ricorda vagamente eh, Fall Guys, il gioco no, che tutti quanti ci stanno giocando. O Strumble Guys. Che, che Forse è lo scivoletto qua. Ah, ops. Ti faccio il video? No, dai, che schifo. Guarda. Perché mi stai... Ma quella è una lanterna. Che caspita è? Scusa. No, è una videocamera. Ah, è una videocamera. Va bene. Io invece adesso mi nascondo... No, ti nasconderai tu invece. Ma mi nascondo io. Veramente che... Questa cosa è veramente odiosa. Comunque, non si sopporto più. Guarda, Brooks, dinner. Stiamo uh, mangiando la pizza? Ma intanto. siamo a scuola? Sì, però non dirmelo, stupido. No, però dov'è la scuola? No, è no, lontana? È... No, non lo so. Era un inganno. Ah, ok. Io intanto mi mangio. Si posso mangiare? Eh, sto. Ma sto mangi? mettendo. No, che figata. Stai. Allora, guarda, ti sto, ti sto per <ride> fare male, eh, ti giuro. Su Brooks, sono pronto. Ok, bene. Adesso guarda, ti faccio venire io la voglia di prendermi in giro. Dove sei finito? Eh? Vuoi Mostro. Consiglio? Vai, consigliami tutto. Cosa? Allora eh, ne uno grande e uno piccolo. Cosa vuol dire, Mario? Cioè, io penso direttamente alle cose che non si possono dire. Invece Se ne vuoi uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Ma cosa dico? Cioè, non è consiglio. molto consiglio. Ah, ok, di sì, ok, sì, allora... Eh, medio? <ride> medio? Eh, si curano le persone, ma non sono dentro. Ok, beh, minchia, mi hai detto praticamente tutto. Vabbè, mh, va bene così, allora... Um, però ti ho detto che non sono dentro. Quindi, però, so io dove sei. Quindi potrei essere vicino. Io sto vedendo un'alterna che però si muove. Potrebbe essere... Eh, prima ci sono andato. Ok, quindi non c'entra l'alterna, bene. No, allora... Ah, ma posso anche correre più veloce. Che stupido, raga. <ride> Shift. Sì, infatti. Però... So. Vedo. Eh, lo so che mi vedi. Però... Eh, però hai detto tu che... Non... Ma. Eh, no, non ho ancora. Però io so dei segreti praticamente di sto posto. Va allora, dentro. Sì, non ti preoccupare, che so io dove sei. Allora, me l'ha fatto vedere Brilla Flea che è un altro nostro amico Stai un pochino sbagliando strada Oh, come ti permetti, adesso, <ride> adesso, dai, che pizza Adesso arrivo, non ti preoccupare che adesso sono proprio uh, qua che sto, Guardando, Pocherello. Uh, cavolo, dove sei uh, finito? Acqua, acqua Madonna, quanto ti sto odiando uh, Acqua, acqua eh, Adesso, cucra acqua Acqua, acqua. Cosa vuol dire? Adesso? Acqua, acqua Oh allora eh, eh, eh, vale, Stai eh, zitto Adesso Adesso guarda ti, ti troverò sicuramente Non ti devi preoccupare Comunque Sei, sei qua forse? No, no. Oceano Madonna ti sto odiando Perché prima avevi detto focherello L Oceano Diluvio universale Ma tu mi stai vedendo in, adesso? Non più Ok adesso? adesso Adesso? No sei comunque No dai che pizza! Non, non è giusto, dove sei finito? Adesso mi vedi o no? Sì, però sei lì e mare No, scusa, non è possibile, cioè, nel senso... ma sei, sei all'ospedale proprio? Oh, fa eh, fa, fa Ah, credo. ok, ok, Forca. quindi mi sto, è mi devo... eh, dall'altra parte, dai, che schifo Forca. Guardalo, che schifo E sei qua? Eh, ti vedo bene Mi vedi bene, però non sei cioè Ma che cavolo? No mi sto distanco. No, no, ma dove sei? Forse, ma forse sono un po' impossibile. Forse qua? No, infatti sei un po lì dentro. Sono all'interno. Ah, sei all'interno di un palazzo. Ah, ho capito. Ho capito. Quindi... Eh, Focone, fu incendio. <ride> Però non è possibile. Non è sto vedendo. Incendio, incendio, è fuoco. Pocherello. Ma io dovrei vederti adesso. No, sei di là, no. Ok, quindi, ma tipo, tu sei eh, compenetrato sì. con una cosa. Ma dove cavolo sei finito? Ah, ecco! <ride> Madonna Mario, ma era impossibile. Oh, allora, ti dico, prima ero qua. Ti eh. mostro, ero qui così. Ah, uh -huh. Poi, eh, quando è... ho visto che stavo entrando, Eh, certo, no? Certo. Perché è Qualcosa di più impossibile, no? Vabbè, però, allora, um, facciamo così. Penitenza per Mario nei commenti? Perché veramente è difficilissimo. Scrivete nei commenti la penitenza che dovrà fare. Che veramente, cioè, che schifo! Cioè, veramente una punizione da fare per mare. Assolutamente. Eh, però, mi hai trovato abbastanza in fretta. Mm -hmm. Sì, dai, più o meno. Però, comunque, per punizione è lo stesso. Perché mi sei stato antipaticissimo. Fammi il video dove mi butto giù dal balcone. Sì, sì, ti do un po' di uh, uh, cavbo. <ride> No, aspetta no. cosa sto dicendo, no, no, no, niente. mi dissocio completamente, aspetta, sto scherzando posso fare la morte, come si fa? Nessuno no, vuole vedere la tua morte e se... Si fa così Spero che cosa stai facendo, raga, è stupido Vabbè, noi eh, sì. eh, ricordatevi di ecco, lasciare questi commenti Ecco, oh, sono morto eh, Ecco, bene, eh, però non basta, altra penitenza nei commenti, mi raccomando, dove soffrire bene su Roblox E ci vediamo al prossimo video Ciao